È importante aprire la discussione, sottoporla come ho cercato di fare nella massima libertà e serenità possibile, specificando appunto che non ci sono diktat, non ci sono tavole della legge o accordi di maggioranza che impongano a colpi di forza una modifica. La legge attuale ha funzionato per due volte e può continuare a funzionare anche per la terza. Si può migliorare, io credo che possa essere migliorata con alcune modifiche, a cominciare da quella che io ritengo più importante perché fa fare un salto culturale all'Abruzzo, e cioè quella del collegio unico regionale, che consente di eleggere consiglieri regionali per davvero e non consiglieri comunali sottomentite spoglie che si occupano magari solo del proprio campanile, lo fanno in atteggiamento conflittuale con il resto del territorio, cosa che ha spesso indebolito la nostra regione. La legge elettorale così presentata è una palese provocazione, è un obiettivo ben preciso, quello di creare tranquillità in maggioranza. Poi abbiamo visto... Eh, e abbiamo ben compreso che in realtà poi le leggi elettorali qualcuno quando pensa di farle per se stesso poi ne rimane vittima, esempi ultimi anche quello che è successo a livello nazionale eh, io semplicemente ho semplicemente detto una cosa, visto che si vuole giocare eh, a rialzo eh, ho detto una cosa precisa, puntuale, quella di introdurre il doppio turno e il voto disgiunto, perché se è vero che si vuole introdurre il collegio regionale eh, per evitare che il consigliere regionale diventi un super consigliere comunale, allora è anche giusto che il presidente della regione sia il presidente di tutti gli abruzzesi e non il presidente sotto ricatto dei consiglieri regionali eh, di maggioranza. In questo momento ci sembra sempre meno opportuno confrontarsi su un tema di questo genere, vista anche le proposte che sono arrivate. Sicuramente sul discorso collegio unico o liste che aumentano il numero dei candidati si ha la sensazione di avere un rastrellamento sui territori, cosa che naturalmente avrebbe lo stesso effetto che abbiamo anche a livello comunale. Non vedo per quale motivo o non riusciamo ancora a comprendere il motivo di questa esigenza, perché la legge attuale fino adesso ha dato dei buoni risultati e ha rispettato la volontà dei cittadini. Il presidente Marsiglio sente questa necessità, forse la maggioranza, non lo sappiamo, sente questa necessità. Noi continuiamo a mantenere alta l'attenzione su criticità molto più importanti come quella della crisi energetica a livello territoriale per le imprese e per i cittadini abruzzesi.